Thank you. Buongiorno a tutte e tutti, eh, mi chiamo Alessandra Molinari, sono ricercatrice in filologia germanica all'Università di Urbino e oggi vi propongo una, un modo per eh, riflettere sulla sostenibilità, partendo dalla mia disciplina, che è per l'appunto filologia germanica. L'obiettivo, questo, questo intervento, fa parte dell'obiettivo Agenda 2030, istruzione di qualità. Bene, cominciamo parlando della sostenibilità nella filologia. Per impostare il discorso dobbiamo chiarirci un attimo che cos'è la filologia. Cos'è e cosa indaga? La filologia è quella disciplina umanistica che indaga la natura umana attraverso lo studio ideografico delle lingue, dei testi e dei contesti in cui si muovono le comunità umane nella storia. Per contesti intendiamo tutto ciò, tutte le situazioni in cui delle comunità umane si trovano a vivere e a interagire tra di loro e anche le condizioni materiali e ideali di produzione, circolazione e ricezione della cultura. Dato che eh, la filologia eh, si occupa soprattutto di prodotti culturali del passato, un campo molto eh, familiare di azione, di studio per la filologia è, per l'appunto, la cultura manoscritta, il mondo della scrittura a mano. E adesso, partendo quindi, entriamo in questo viaggio nel mondo della scrittura a mano e eh, chiediamoci quale, che fonte di ispirazione può fornire per noi il mondo del nostro patrimonio culturale e della, della cultura scritta e per riflettere sui bisogni che oggi ha l'umanità per condurre uno stile di vita sostenibile. E vi presento un caso, un caso non molto noto, eh, un caso molto curioso e per me molto affascinante, che è il fenomeno della frammentazione e del riuso dei manoscritti medievali nell'artigianato dell'età moderna. Quindi, da un lato immaginate con la vostra mente, da un lato abbiamo un manoscritto medievale e dall'altro abbiamo testi scritti soprattutto a stampa durante l'età moderna dopo l'invenzione della stampa. Partiamo però cosa vuol dire frammentazione. Frammentazione la definiamo molto banalmente direi come rottura di una originaria unità questa rottura può essere sia testuale che materiale. Cioè possiamo parlare di un frammento di testo, ma possiamo anche parlare di un frammento di codice, di un frammento di foglio o di un frammento di una tavoletta. Nel nostro caso parleremo di frammentazione di testi scritti su, su eh, supporti di pergamena ma anche di frammentazione della pergamena stessa. Quindi immaginate un foglio, un foglio di un manoscritto, che sia stato tagliato o strappato. E vediamo quindi come, ora vi, nel caso che vi presenterò, questo, la, la frammentazione che avvenne durante l'inizio dell'età dell moderna Soprattutto nel tardo 400, 500, 600, ha a che fare ed è dovuto alla a uno spostamento della percezione del valore di un oggetto, cioè di un manoscritto pergamenaceo, dal piano testuale al piano materiale. Guardate qui due esempi da, eh, tratti dal Nord Europa. Abbiamo un foglio, in tutti e due i casi, un bifoglio di un codice, di un codice pergamenaceo che è stato, ovviamente, tolto dal codice stesso e trasformato in un paralume, nel primo caso, e nel secondo caso, nell'anima, nel sostegno interno a una tiara vescovile. In termini moderni, potremmo chiamare questo riuso una forma di riciclo. Quindi vediamo qui che il, il foglio eh, scritto a mano anche con tanto amore, con tanta pazienza, non veniva più considerato importante in quanto supporto del testo, ma veniva considerato invece importante nel primo, nella prima età moderna per le qualità di resistenza e di rigidezza, e di, quindi, di, per la, ma anche di leggerezza, quindi per la capacità di, e di trasparenza, nel primo caso abbiamo il paralume che deve essere un po' sostenuto, ma deve essere anche abbastanza trasparente, non troppo, sufficientemente però trasparente per fare trasparire la luce della lampada, del, del, del, sì. e nel secondo caso abbiamo la tiara vescovile, cioè l'anima, la, il supporto che deve eh, rendere più rigida la stoffa di cui poi è stato evidentemente ricoperto questo... Questo, questa tiara. Un altro in, in campo di impiego nell'artigianato europeo è il riuso di manoscritti pergamenacei nella legatoria, cioè nelle, chiamiamole oggi, le coperte, o oggi diremmo copertine, ma in realtà eh, si direbbe coperte, dei testi, dei, in questo caso nella maggior parte di libri a stampa, ma non solo. E nelle, nei secoli, come dicevo tra il 500 e il 600, questi sono esempi che eh, ho raccolto, che io e alcuni colleghi abbiamo fotografato, esempi di eh, libri o a stampa o eh, magari mh, registri notarili, quindi atti, trascrizioni di atti di notai, che sono stati rilegati e ricoperti. E da, a, con materiali di supporto tratto da pergamene, da fogli di pergamena. E vedete come le tecniche variano. E nei, nei primi due esempi, in alto a sinistra, abbiamo in trasparenza, vedete, non solo la, la pergamena che eh, funge, viene riutilizzata per fungere da coperta, quindi da piatto, ma anche all'interno della coperta, tra il dorso e i contropiatti, c'è anche una serie di tasselli, come di linguette trasversali, che devono la collegare la compagine e fissarla alla coperta. Un altro esempio, che vediamo in alto a destra, è una serie di volumi notarili, mentre nei primi due casi avevamo volumi a stampa, nel secondo caso abbiamo eh, volumi eh, di notai, dove sono trascritti notai, quindi eh, atti di notai, quindi volumi scritti a mano, che però sono stati anch'essi ricoperti, quindi le loro le coperte sono state rinforzate attraverso eh, dei fogli tratti da un codice liturgico, vediamo proprio il, un codice musicale, vediamo le notazioni. Lo stesso esempio lo vediamo in basso a sinistra, dove abbiamo anche qui di nuovo un bifoglio, una, insomma, il ritaglio da un bifoglio, una sezione di un bifoglio, che è servito a costituire la coperta di un volume a stampa della metà del Cinquecento. Questo è conservato all'Università di Urbino. Nell'ultimo caso, in basso a destra, abbiamo invece due volumetti più smilzi, eh, chiamati anche vacchette, che sono stati ricoperti e... Eh, da appunto a qui altrettanti eh, fogli tratti da altrettanti tanti codici, e in questo caso abbiamo come un risvolto, vedete, una ribalta che fa sì che sembri che il, la coperta sembri quasi una busta, un, un contenitore a busta. Ecco, vedete intanto quanta io direi quanta varietà nelle tecniche, e questo, eh, ragazzi, è solo un, un esempio tra i tanti. Un esempio tra i tanti che abbiamo eh, trovato nelle biblioteche e negli archivi storici delle marche. Proseguiamo e adesso vi voglio far vedere un aspetto che per me è molto affascinante. E io ho intitolato questa slide, come vedete, Rivalorizzazione, Utilità, Creatività e Senso Estetico. Nuova vita a materiale di scarto. Partiamo dall'idea che un codice scritto a mano nel, eh, nel, con l'avvento della stampa venne svalutato in quanto a, a valore informativo perché essendo stato scritto a mano poteva contenere degli errori. Allora viene, i codici che vengono dismessi e scartati Appunto, li vediamo anche qui ripresi questo è un esempio da Cagli da una, da una biblioteca eh, di Cagli e, eh, anzi, in realtà, questo è l'archivio storico del Comune di Cagli, e vedete come eh, non solo abbiamo un ulteriore, un altro esempio di una tecnica differente di riuso nella legatoria, ma abbiamo anche, cominciamo a vedere, una, eh, una io, quella che io chiamo creatività del riciclo. Guardate, nell'immagine a destra, questa cordicella che termina in un bottone. Questa cordicella, in realtà, è una strisciolina di pergamena che è stata torcigliata per diventare, diciamo, parte del fermaglio. E se guardate la foto a sinistra, vedete che c'è un ritaglio, un tassello di pergamena, sul piatto di sinistra, che ha due cordicelle, anch'esse fabbricate nel modo che vi ho detto, che sono state appunto sistemate ed è stata sul piatto, ed è stata, eh, diciamo, data a questo tassello una forma non a caso. Allora, vediamo che c'è un intento, no? vedete qui ci sono altri esempi della stessa tecnica di fermaglio, c'è un intento di, eh, non c'è solo la creatività del, delle, nelle tecniche del riciclo stesso, ma c'è anche un intento estetico, perché tra tutti i ritagli che avevano, sono andati a scegliere, si, sembra qui, i più belli che avevano. Allora, è, di fronte a questo, a questo percorso, qual è la, diciamo, come possiamo considerare questo esempio una fonte di ispirazione? Io direi, vi propongo questo, intanto il, quali sono le risorse e gli strumenti che una disciplina umanistica come la filologia, ma non solo, dà a uno studente, a una studentessa. Dà la capacità di pensare e di porsi domande. Noi abbiamo una curiosità innata che ci spinge a porre domande. E in, in, in filosofia si chiama stupore filosofico oppure stupore epistemologico. Allora, che tipo di domande ci possiamo fare? Intanto una, una domanda sul valore di un oggetto. Nel caso del, di, questo, di questi volumi noi abbiamo visto una, intanto un valore informativo della pergamena durante il Medioevo perché venivano eh, usate le pergamene come supporto per un testo e quindi il valore di un codice Aveva un, era appunto di tipo testuale, informativo. Poi, con la svalutazione di questo aspetto, è emersa in primo piano invece la valorizzazione delle qualità materiali, cioè la resistenza, la trasparenza, la leggerezza, la, tutte, tutte qualità che consentivano di utilizzare questo oggetto in un altro contesto culturale. Ma inoltre, ultimo esempio, che per me come, diciamo, umanista è molto importante, è la creatività e il senso del bello. Cioè, nella, nella, hanno riconosciuto, coloro che hanno ripescato questo materiale di scarto, ne hanno anche riconosciuto la bellezza. E hanno voluto quindi integrarla nel riuso, nelle loro, nelle loro pratiche di riuso. Questo cosa ci può far pensare? Nella mia vita quotidiana, quanto, quanto valore do a un oggetto? Io ne, lo inserisco nei miei contesti di vita per tutti i possibili valori che può avere questo oggetto. Il mio, il mio, il mio diciamo, eh, l'ordine economico in cui, e di produzione in cui viviamo favorisce un discorso di questo genere che è un discorso che sta alla base dell'economia circolare. Quindi, ricapitolando, Osservando i beni del nostro patrimonio culturale, in quale misura li possiamo percepire come fonte di ispirazione per riflettere sulla sostenibilità di oggi? Abbiamo visto oggi che un oggetto ha tante forme di valore, ha tante sfaccettature. Quanto sono disposto a farmi questa domanda di fronte agli oggetti che io uso tutti i giorni? Poi abbiamo visto la creatività. Quante, quanta fonte di creatività ci può essere in una pratica di riciclo? Poi la visione del mondo, che idea di bisogni e di desideri ci propone oggi l'economia, diciamo, di mercato a stampo consumistico e che idea di bisogni e di valore ci proponeva un'economia invece di riciclo, improntata a riciclo, come quella preindustriale che abbiamo visto. E, e appunto, quindi, attuale ordine economico e economia, proposte di economia circolare. E poi, infine... Tutto questo mi riporta a me. Cosa voglio io nella vita? Come mi voglio muovere nel mondo? Che, che raggio di libertà ho io per affermare le mie scelte rispetto al mio rapporto con il mondo e con l'ambiente circostante? Un aspetto, un consiglio che vi do per entrare in, questa, in questo ordine di idee è leggere un libricino molto semplice e anche un libricino serale, adatto alla lettore serale, che si chiama L'utilità dell'inutile. I motivi per cui ve lo propongo sono evidenti, già il titolo ve lo dice. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona sostenibilità.